Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Io mi chiamo Salvi. Mi racconti una favola? Va bene Gino. Adesso ti racconterò la favola. Della volpe e dell'uva. Una volpe... Tornando a, casa, Tornando a casa, vede dell'uva, dell gli sembrava buonissima, sembrava aveva l'acquolina in, in bocca, cercò più volte, cercò più volte di, poterla di poterla mangiare, salta una volta, salta, una volta. salta la seconda volta, Salta la, terza volta. Salta la terza volta, ma, ma l'uva era, era troppo alta. Era troppo alta. Alla, fine, la volpe Alla fine la volpe se ne andò dicendo quell'uva acerba, quell acerba. Non, mi piace. non mi piace. Così spesso piace. Le, persone le persone che non raggiungono un obiettivo lo disprezzano. Questa è una favola di Esopo, uno scrittore greco. Ci vediamo la prossima volta e vi racconterò delle altre favole. Ciao a tutti! Vi aspetto! Ciao a tutti! Vi aspetto! Ciao ciao! Alla prossima favola!